questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 di Crea. Oggi voglio farvi vedere come realizzare questi semplicissimi orecchini con le cialde del caffè. Sono due semplici palline collegate da degli anellini. Allora, per realizzare questi orecchini abbiamo bisogno di due monachelle, quattro anellini. Ecco il quarto e otto cialde del caffè perché ogni pallina è costituita da due, eh, eh, servono due capsule, naturalmente poi eh, delle forbici, una pinza conica. Allora, Per prima cosa dobbiamo fare quattro palline. Allora, per fare le palline, io mi trovo bene con il taglierino, tagliamo l'anello della capsula. Una, un anellino e ora facciamo anche il secondo. parti che non utilizziamo per questo tutorial, non gettatele perché potete ottenere o delle gocce così, oppure accorciandole ulteriormente delle, delle placchette, dei bottoni, come vedete ne ho, le sto preparando per fare una collana, e qui fare il pendente. Ma un altro progetto. Allora rifiniamo l'anello, in queste capsule di due colori si vede bene, devo togliere tutto il nero e rimanere solo col marrone per non avere tanto spessore. Allora, semplicemente adesso mettiamo un anello sopra l'altro con l'argentato verso l'interno e con la pinza conica facciamo una rotazione di 180 gradi su tutto il giro dell'anello. faccio prima, lo imposto, dopo faccio un altro giro per stringere ancora. Adesso che abbiamo questo anello ondulato, io li separo leggermente i due perché così viene una pallina che si vede un po' di più l'argentato. Ora faccio come un 8 e la ripiego su se stessa creando una pallina. Tutta la parte tagliata la devo mandare verso l'interno creando appunto una, una sfera ed ecco semplicemente la mia pallina è pronta. Io ho già preparato le altre 4 e adesso semplicemente con uno spillo vado a fare un foro su una e un foro sull'altra. ecco Adesso prendo i miei anellini, li prendo un po' più grandini, Tiro nel foro una pallina e l'altra pallina. Ho unito le mie due palline. Adesso semplicemente vado, faccio un altro foro su una sola delle due palline, metto un altro anellino, Chiudo l'anellino e vedete i miei orecchini sono pronti, uno e uno due. Il colore dell'acciaio in questo caso non è molto importante perché si vede molto poco, è appena appena accentuato, quindi potete usare qualsiasi tipo di colore. Spero che questo semplicissimo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 1, 2, 3, ricreo.